All. Welcome everybody. And uh, it is always it's always a pleasure to be here and to uh share some of the experience. It's sempre un pleasure qui condividere con voi l'experienza. I have been asked um to talk about the clinical approach of using the S drive and what place it has in daily therapy spiegarvi l'utilizzo quotidiano eh, dell'S-Drive e di che impatto può avere nella uh, terapia quotidiana. The question is not how to add it, the, the question is actually what place does it have and uh, which benefits do I have from using it. La questione non è come addizionarlo a tutto il resto della terapia, ma.. Lo può avere in esso. So Quindi prima di iniziare la, la relazione una breve introduzione di dove, da dove viene. Mi chiamo Marcus Stanton, I'm un medical doctor um, working in a holistic sense. Uh, originally born in the United States and now living in the town of Lübeck, in the north of Germany. Okay. I'm here with my wife, Andrea, and uh, we're happy to be in Milan. So, about the clinical approach of using the S-Drive. The one thing we have been actually conditioned to is to use values to deduct an opinion. Okay. Per come siamo stati a dei per By basing it, for example, on laboratory results. Basando si asegio sul laboratory di sui results di laboratorio. Now the point is the s drive and its indicators do not compete with that in any way the, idea is to the, with the, and of the drive non va in conflitto in nessun modo con questi risultati. l'idea era di espandere gli indicatori utili eh, attraverso il report dell'S Drive, Just a okay. Okay. Okay. mi sentite meglio? Ok, and so there is no competition in between the two the point is to expand the view. Non c'è competizione tra i due approcci. Il concetto è quello di espansione della, della visione. Per espandere um, l'orizzonte del, del, delle scoperte. Per ricevere una uh, fotografia più dinamica di cosa sta succedendo all'interno del paziente. And honestly, I could not think of any other wording than to say unthought of matters, meaning things that might uh, that have been overseen up until now. Quindi la la parola che mi è risultata più utile è eh, materia non pensata ancora, anthought, qualcosa che eh, c'è già ma non abbiamo ancora immaginato. So we have the typical line of therapy that we follow. Abbiamo una tipica linea della terapia che seguiamo, tipica, But tradizionale. Ma il punto è che ci sono moltissime eh, situazioni di queste terapie che non sono state messe dentro nella fotografia generale. è di guardare i co il punto è di guardare anche ai cofattori che possano risolvere la situazione. Queste sono le domande che dobbiamo porci. Ci sono dei Fattori addizionali che non sono stati ancora messi dentro nella fotografia. Co-elementi, uh, co quindi cofattori che eh, sono necessari per gli enzimi e per altri processi proprio per poter funzionare. Are there toxic blockages? That just take place there are la presenza di tossine che bloccano proprio alcuni processi fisiologici. Uh, example, un esempio è un lungo elenco di farmaci che bloccano la diamino ossidasi che serve per ehm, smembrare, per l'istamina. È solo un esempio. That, uh, non, non è necessario che sia proprio una tossina o un tossico, ma anche dei cofattori che possono rendere non funzionante un processo. Gli enzimi hanno bisogno di un certo terreno per poter funzionare bene. Ad esempio hanno bisogno di, uno, di un pH ottimale. Hanno bisogno di energia come l'ATP e l'EP per poter funzionare. In effetti alcuni enzimi lavorano bene solo a determinate temperature. Questo è ciò che fa la febbre, ad esempio, che fa partire alcuni enzimi che alla temperatura normale del corpo non funzionano. The so heat uh, incluso le cosiddette proteine dello shock termico. And Allo stesso tempo non, non, non è detto che siano tossine. Sì. Si. Um, sometimes se hai troppo in un posto, Other just work they don't have any room. A volte anche eh, elementi naturali ma presenti in eccesso in un luogo del corpo determinano un malfunzionamento del sistema perché non c'è spazio, non c'è spazio perché avvenga la reazione. Questi sono solo alcuni esempi semplici di proporzioni e di regolazione. Questi sono semplici esempi di eh, sproporzioni e malfunzionamenti. Se pensate al monossido di carbonio che blocca l'emoglobina, che è irreversibile, ci sono altri processi che possono essere irreversibili, ma semplici. A block a ci possono essere altre reazioni che sono reversibili ma che bloccano uh, il metabolismo questi sono fattori che influenzano il metabolismo essendo che il nostro corpo è un equilibrio in movimento, non è statico, è in movimento. Dobbiamo anche guardare questo processo in movimento, un po' come il flusso, è un processo che arriva, che viene, eh, che si esercita e va via. One very un esempio molto moderno di questo di questa, um, malfunzionamento è la sindrome dell'iperpermeabilità intestinale. I dislike the name, I have a own name for it, but it's the basic process of an irritation of the gut wall. Non gli piace il nome, ne avrebbe un altro suo personale, ma basic, eh, di base è una um, forma irritativa della parete intestinale. Now, go non, non affronteremo tutto l'elenco dei fattori che possono scatenare questa sindrome Some come from food, from the outside, alcuni vengono dal cibo, cioè dall'esterno ma i più importanti probabilmente vengono proprio dall'interno attraverso from, la parete intestinale At, eh, soprattutto per un eh, sbilanciato sistema immunitario ma il punto è che questa sindrome come si chiede, è qualcosa that almost everyone in the society is suffering from. Comunque, vog, comunque la vogliamo chiamare è qualcosa di cui stiamo soffrendo tutti in questa società, nessuno escluso. Actually, the question is not whether someone has it, the question is only to degree. In realtà non dobbiamo chiederci se c'è qualcuno che non è affetto, ma solo a che tipo di livello, a che grado di gravità Abbiamo di questa sindrome? The point is: that if the intestinal wall, especially of the small intestine, is irritated, it it has an impairment in its barrier, fun an in its barrier function. Okay. Eh, la domanda è la parete intestinale, soprattutto per quanto riguarda l'intestino tenue, che grado di ehm, danno. Danno proprio di parete a ah, impairment, cioè danno uh, uh, uh, a yeah, uh, alterazione at, di membrana. And at that point, both, blocking substances out that are not allowed to enter, quindi contemporaneamente facendo un blocco delle sostanze che dovrebbero entrare e che vengono bloccate, and taking up and selecting certain substances that are desperately needed, e selezionando delle sostanze che sono necessarie in modo eh, super necessario. So, at that point, both are Entrambi le funzioni sono malfunzionanti. At in questo modo ci sono un sacco di pazienti anche sovrappeso, quindi senza eh, porre attenzione al peso delle pazienti, che in realtà soffrono di ehm, malnutrizione. Una parete intestinale sana, Ok, è um, come in questo caso intatta, ha una superficie enorme. A surface that is above 400 square meters, meaning more than a tennis court plus its surroundings. Ok, più di 400 metri quadrati come un campo praticamente di tennis più tutto ciò che circonda i campi da tennis. The more irritated this mucous membrane is, the more inflammation takes place and it starts to glue together. Ok. Più è irritata la parete intestinale e più eh, segni di infiammazione sono presenti e più com, ah, appare anche eh, conglomerata la parete, i villi. Even to the degree that it becomes a fibrosis to a certain degree. A un certo livello di gravità compare anche la fibrosi. People suffering severely from this have about one tenth of the of the surface. To than Le persone che arrivano a livelli di gravità alto hanno un decimo della superficie capace ad assorbire i nutrienti. Quindi non importa il costo e la fama o anche l'essere esotico di un di un uh, mh, uh, integratore, ma la parete intestinale non lo assorbirà. Actually, you very stool that way. In realtà così noi produciamo uh, feci molto care, molto costose, pre preziose. So, the same is also true. Um the same is also true of the cell membrane è vero anche attraverso la membrana cellulare. Cell cell ok, il trasporto transmembrana delle membrane cellulare è molto dipendente dal potenziale di membrana, which is typically around -70 to -120 in che è tipicamente meno 70-72 millivolt. And at that point Giusto. you need a millivolt. Yeah, yeah, yeah. Okay. And the point is um, the point is you need the ch the difference in charge as a propulsion for import. Abbiamo bisogno di questa differenza di potenziale come ehm, spinta spinta per eh, il, il trasporto ok immaginiamo anche di avere degli esami del sangue perfetti tutti perfetti ma chi ci dice che all'interno della cellula quei valori siano rappresentati And the example that I was L'altra uh, volta quando sono venuto a parlare a Bologna ho parlato del potassio. Um, Uh, deficiency in Molte persone soffrono di carenza di potassio intracellulare, nel citosol intracellulare, non c'è potassio. Abbiamo bisogno che il potassio sia intracellulare per tenere fuori dalla cellula il sodio. E il punto è che per ogni molecola di glucosio che introduciamo nella cellula, in we two of esportiamo fuori dalla cellula due molecole di potassio. So the more sugary your diet is, obviously, the more the tendency is towards a drainage. Of quindi ovviamente la maggior quantità di zucchero che mangiamo e che quindi entra nelle cellule comporta anche un drenaggio di potassio fuori dalla cellula. Of of course, you can that. A meno che non riusciamo a bilanciare abbastanza bene anche con la quantità di potassio. Pomodoro is perfect for that... I didn't get that. Sorry, it! Sorry, that's an Italian ah, okay, thing, sorry, pomodoro okay. is a perfect thing for that. Quindi, e questo è ovviamente parte della dieta italiana mediterranea che usa tanto pomodoro che è perfetto per questo scopo. If it grew slowly on a good soil se è stato cresciuto bene lentamente in un buon terreno water, so <laughs> e non fatto apposta per essere gonfiato di acqua che così il prezzo pro chilo è migliore ma la quantità di sostanza non c'è okay. tutte queste cose bisogna proprio prenderle in considerazione quindi a questo punto questo è This is so to know which the body Quindi diventa cruciale capire davvero quali elementi ha bisogno il corpo. Se il corpo richiede determinati elementi che potrebbero anche essere rappresentati nella giusta concentrazione nel sangue, For example, boron for the per ad esempio il boro, il boro per le ghiandole della parati delle paratiroidi. For example, to the, the of ATP. Per esempio il magnesium per aumentare il potenziale dell'ATP. Per esempio il selenio per supportare la funzione del eh, glutatione per ossidasi. Or for example O la richiesta di aumento della super per difenderci ad esempio da malattie virali. This is why a uh, Georgia Tatiani outside at the table has chaga mushroom because you can actually eat superoxidism by chaga. Allora, uh, sta sottolineando l'importanza dei funghi chaga che sono ad esempio in un integratore che potete trovare fuori. <coughs> Questi sono semplici esempi. Quando ho creato il um, primo report, molti anni fa, quello originale, e ovviamente evolvuto da un anno un anno con e poi evoluto, anno dopo anno, con vari altri input. Ok, la cosa che è durata nel tempo, da molti anni, è che doveva essere letto facilmente. Per costruire una... Grande quantità di eh, informazioni olistiche, come se fossero un po' nascoste, sotto il legno, ma fruibili facilmente. And simple is not less. Simple is more. Semplice non è meno, ma è di più. Ovviamente, si può leggere questo report eh, con una profondità, eh, pensando a migliaia di enzimi che possono interferire. O si può leggere in modo molto più semplice, se sottolinea la carenza di vitamina C, semplicemente si dà la vitamina C. Semplicemente. Questo è il punto per cui nutritional advisors, per esempio, anche lavorano con it. Questo è il punto per health coaches lavorano con it. Questo è il motivo per cui ci sono anche molti biologi nutrizionisti che lavorano con S-Drive o anche degli eh, allena allenatori, eh, coach della salute del, coach del benessere che lavorano con, con questo tool. Questo è anche il motivo per cui hanno scelto di lavorare con S-Drive anche i team uh, di uh, squadre di calcio professionistiche anche di alto livello perché ottengono una miglior performance atletica dei propri um, giocatori ovviamente se ne stanno bene zitti perché non vogliono che anche le altre squadre scoprano il trucco vorrei semplicemente darvi un esempio Seen many times in uh, osservato in mol molte volte The esemplo for a diagnosis: patient comes and on the leaf it says problems with parasite or virus infection. Entra un paziente e il report sottolinea uh, la. Sorry, the, the report or the patient? No, the patient comes in with okay. the diagnosis. Scusate. La paziente arriva e ha la diagnosi, o comunque riferisce una diagnosi di parassitosi o virosi. It, it Doesn't matter what we're talking about now, Borreliosis, Epstein bar, whatever non, we quote. non interessa che tipo di infezione. No. The point is the S -Drive, might show other L S drive, il report potrebbe indicare qualunque altro fattore. And the patient goes frenzy and says, "Oh, that's not me." E la paziente si può sorprendere e dire: No, non, non mi riguarda, non sono io. Goes, hmm, e anche il, il medico o l'operatore sanitario potrebbe sorprendersi e essere un po' anche interdetto. Il punto è: la risposta di del corpo essere molto accurate in questo modo. In realtà è il fatto che è una risposta del corpo resiliente, cioè la resilienza del corpo che potrebbe anche essere molto accurata. Anche perché praticamente un sacco di medici, professionisti, colleghi hanno per anni puntato l'attenzione... Sul parassita. Ma hanno per anni sempre dimenticato tutti gli altri fattori coinvolti. E In realtà, Shiftando l'attenzione su questi fattori e integrando questi fattori, spesso il paziente improvvisamente si sente meglio. So, these other into account, now the whole Quindi, dando attenzione a tutti questi fattori, ora, la fotografia cambia. Il punto è... Il punto è che la paziente non soffre della sua diagnosi. In realtà soffre dall'opposto di questa diagnosi e dalle omissioni terapeutiche durate tanti anni. E at tempo same time, the il report dell'S-Drive anche con alcuni sistemi funzionali. Il report dell'S-Drive in realtà può dare anche un aiuto facendo un uh, riassunto, diciamo così, o dando importanza ad alcuni sistemi mm -hmm. operativi. E aiuta nel eh, dare velocemente l'idea che un corpo possa avere bisogno di un supporto nel sistema immunitario. But to which degree, to oh. which level, to okay. which Scusate, ho sbagliato prima. Cioè, il nostro parere potrebbe essere veloce nell'interpretare che qualcuno ha bisogno di un aiuto nel sistema immunitario, ma a quale livello? And so therefore you can work very concise, very specific in pointing your therapy. Invece con il report noi possiamo essere molto precisi e molto specifici in, uh, um, nel dare la supplementazione nel correggere. Sì. And at the same time you can actually save a lot of money. E questo a volte aiuta anche a risparmiare denari perché ci permette di essere più personalizzati, cioè di non dare cose che dovremmo dare ad altri pensate di poter dire a una paziente ma potrebbe essere utile prendere vitamina C e lei risponde ma io la prendo da anni. Ma se il report S-Drive vi suggerisce che effettivamente c'è richiesta di una larga quantità di vitamina C magari quella persona qualcosa di che il corpo Does, can't work with. potrebbe essere che l'integratore che prendeva la persona da tanto tempo è al di là del prezzo, cioè super cheap, ma di bassa, di bassa qualità. Or, that person actually, individually, has the fourfold, four times more demand for vitamin C than the person standing next to it because of whatever cause in life. O potrebbe anche essere che quella persona ha bisogno addirittura quattro volte il dosaggio della vitamina C rispetto alla persona della porta accanto, per qualunque ragione della vita. E sinceramente, c'è qualcuno di voi che mi può dire se c'è un esame o un test che vi può rilevare la carenza di sonno. Non c'è nessun test di laboratorio che mi faccia la diagnosi di un sonno disturbato. E anche le emozioni che a volte possono essere predominanti in una persona. È una buona cosa se vengono rilevate. Ok, se guardiamo i nostri eh, vecchi libri di, di studio, quelli universitari, un libro di patologia, potremmo osservare le seguenti immagini. Someone just walks along and suddenly a disease drops from the sky and now that person has it recorded as a disease. I didn't get that. Um someone just walks along and suddenly a disease drops from the sky. Okay. una persona uh, praticamente ha una malattia improvvisa, Um, that, e so okay. questo è and ad esempio tipico delle malattie autoimmuni. Nessuno yeah. sa da dove vengono, ma praticamente da dall'oggi al domani una persona si ritrova con la diagnosi di malattie autoimmuni. Pier Giorgio, you would say no. No. That's not the way it is. Pier Giorgio, come tutti noi, diremmo no, non è così che deve succedere. Le malattie non arrivano dal cielo. Hanno una storia e ci sono i fattori che permettono questa situazione. Ma che penso drammatico, in è ma quello che penso che sia drammatico è in realtà quasi una fede. That these to the are not being taken into che purtroppo la maggior parte dei fattori che permettono una situazione patologica non vengono presi in considerazione. I'll give you one modern example uh, that would be the influence by electric fields and frequencies. Ok, vi do un esempio che riguarda l'inquinamento delle frequenze elettromagnetiche. Lo sto dicendo perché ne abbiamo parlato ieri. Quanto um, malfunzionamento dei nostri sistemi può derivare dall'inquinamento da campi elettromagnetici esterni? una degli organelli intracellulari che effettivamente sono molto colpiti dalle frequenze elettromagnetiche sono i mitocondri per cui ci possono essere altissimi livelli di malfunzionamento mitocondriale e quindi anche carenza di ATP, di produzione di ATP che conduce a un affaticamento even. e eh, abbiamo anche visto stamattina l'impatto a livello addirittura del, del nucleo e della um, Um, espressione genica. Mm -hmm. Now, to keep it simple: changing or an influence on the membrane potential through these electromagnetic fields already is enough for a massive disturbance. OK, per rendere le cose semplici, già ci basterebbe immaginare la um, um, Okay. Ci basterebbe immaginare l'impatto negativo sulla differenza del potenziale di membrana cellulare da parte di queste frequenze. Example, example, would be Un altro esempio clinico potrebbero essere le allergie. And eh, facets, uh, different facets, different kinds of e ci sono vari tipi di allergie sfaccettature, sfaccettature. I don't only mean type and non intendo solo tipo 1 e altri to food etc., etc. ci sono diversi eh, gradienti come le intolleranze ai cibi But the point is that If we're being with and if a can be Ma se siamo onesti con noi stessi, possiamo immaginare di, so di dire, affermare che le allergie possono essere reversibili. You just got to know what you're doing. Dobbiamo semplicemente sapere cosa fare. Quindi un fattore che è eliminare i fattori che Ok? La cosa più importante è cercare di eliminare i fattori che portano alla condizione di allergia. Quindi, il punto è, se usiamo S-Drive nella nostra pratica quotidiana, is the and not the cambia il sistema, non i sintomi. And, of course, it's not the idea to base your entire therapy decision on the S-Drive report. That's not the objective. L'oggetto non è cambiare il nostro piano terapeutico sulla base dell'S-Drive. The idea is to be supported by these indicators, to focus your therapy, to decide on the therapy range L'idea è quella di ai farsi aiutare dall'S Drive, da questo report, eh, per stabilire le priorità e per essere appunto supportati dagli indicatori che ci permettano di stabilire anche le dosi delle terapie. Questo più facile e più conciso di fare la terapia. Questo è per rendere il modo con cui facciamo le terapie più facili e più incisive. So, those are as they are now. Queste sono uh, risposte risonanti in ciò che stiamo facendo già abitualmente. Quindi questo è un grande potenziale che puoi usare per questo so è così sensibile. That comes, you do, uh, that you do. quello che eh, si suggerisce di fare l's drive parallelamente a quello che siamo abituati a fare non sostituire le cose che facciamo abitualmente because it's a little voice that, that suggests to ears, maybe do that first. Perché è come se ci fosse un eco no? che ci dice e ci suggerisce di fare quella cosa prima. Per fare un esempio storico, guardate anche per la fisica quantistica, ci sono voluti decenni perché la comunità scientifica la riconoscesse. Is part of the la medicina quantistica è, fa parte del futuro. Con il dispositivo S-Drive potete usare la medicina quantistica proprio nelle vostre mani in un modo semplice. E non sono risultati alieni, in realtà sono risultati che vi vengono offerti nella vostra pratica clinica quotidiana. Quindi perché non prenderla esattamente adesso nelle nostre mani, questo che sarà il futuro? piuttosto che aspettare che altri inizino e dicano ah noi lo stiamo facendo e, e, e che ve lo consiglino quindi l'idea è quella di sincronizzare il nostro corpo e il suo funzionamento By the of that Nel cercare di rilevare um, i fattori individuali di quella persona. Ok, e sincronizzazione vuol dire uh, dare importanza a fattori multipli, non a un unico fattore. Non fate poi solo un test al primo accesso del vostro paziente in, in, nella prima giornata. Non fate poi solo un test al primo accesso del vostro paziente nella prima giornata. È Buona norma, rifare un test dopo 90 giorni per verificare anche l'efficacia della terapia. E spesso i pazienti sono loro stessi a chiederci, ma voglio vedere il miglioramento, But sono migliorato? La terapia non è la stessa 1 a tempo. La terapia non deve mai essere immaginata come sempre la stessa dal giorno 1 al giorno 1000, ma dovrebbe adattarsi eh, man mano che passano e che ci siano altre esigenze. It's, it's like onion, È come il lustrato di una cipolla. Yeah. Sì? Parti story... oh, a trattare la storia. Ho capito in un secondo. Parti a trattare la storia dopo la storia e poi la the storia dopo la storia. Trattate la storia dietro la storia dietro la storia, come esfogliare la cipolla. So Quindi rifacciamo un test dopo 90 giorni, Etcetera. eccetera. So the Quindi avete una fotografia dinamica del progresso del paziente. per S-Drive è Comes from signature wave or signature drive. Il nome del dispositivo, in realtà, eh, emerge dalla parola signature, che è firma, quindi è un test della firma. It is as individual as your è individuale quanto la nostra firma. In that case, that's your signature wave, that's your individual wave. Nel, nel senso che sono le tue onde come, come se fossero l'impronta digitale, no? Ed esattamente come ha spiegato il professor Spaggiari, cioè entrare nelle frequenze della vita. So, thank you so much for your time. Ah. Grazie. Io ero quasi... Perché Marco aveva 40... anni. <laughs>